Piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online Woo. Clicca e condividi, uomo che non basta mai ma Maximi. che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si salto e ombre, matalo, matalo Camperon dietro la cru Devi <tell> iscriverti al canale Maximi, su YouTube Se <tell> tutto e di più, forza fallo pure tu Perché <tell> con le tigre di Roma è sempre un passo in più Eyes in the sky,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 vedete ragazzi il nostro amico è buggato dentro la vendere a questo punto noi che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare in attività create da rockstar missioni e avviare una missione avviare un lavoro da di ragazzi a questo punto eh, nella schermata prendiamo cerchio per uscire e rimaniamo sulla schermata nera mentre il nostro amico farà partecipa a sessioni. accetterà il primo messaggio